Grazie Presidente, vorrei iniziare l'illustrazione della proposta con una citazione di un film per anche spiegare un po' il senso che vogliamo dare anche a questa delibera che magari alle volte quando si parla di automatizzazione, di tecnologia, di robotica, di blockchain magari c'è spesso anche una preoccupazione da questo punto di vista e, e quindi sperando insomma di non togliere eh, come dire, luce al collega Terranova che spesso eh, cita eh, alcuni importanti film io credo che questo si addice molto alla, alla nostra, al nostro tema presidente che, eh, e la citazione è questa che gli umani hanno una forza che non può essere paragonata a quella delle macchine John Connor Terminator Ora, la nostra delibera di oggi va ad introdurre eh, un'innovazione un importante per l'amministrazione capitolina. Sappiamo che anche a livello nazionale si sta andando eh, con un piano eh, molto importante, eh, che riguarda appunto il piano strategico nazionale per l'innovazione verso il 2025. Da questo punto di vista, già questa amministrazione all'interno del documento unico di programmazione aveva inserito alcuni obiettivi operativi volti alla sperimentazione di nuove tecnologie, tra cui appunto quelli prevalentemente insomma, legati all'intelligenza artificiale. E ovviamente con tutte le cautele necessarie del caso che eh, questi nuovi sistemi rappresentano oggi una nuova frontiera per la pubblica amministrazione ed offrono grandi opportunità anche in termini di efficientamento della macchina pubblica. Io ritengo che possano avere un impatto importante anche sull'organizzazione. Da questo punto di vista successivamente c'è anche un'altra proposta di delibera che è in nell'ambito del leader deliberativo sta andando avanti che riguarda il principio della città piattaforma e anche lì ragioneremo meglio anche sugli impatti del, dell'organizzazione e soprattutto anche sul lavoro de, da questo punto di vista credo che la tecnologia non tolga assolutamente posti di lavoro ma eh, cambia eventualmente il modo di lavorare e al tempo stesso garantisca magari la riduzione a parità di retribuzione dell'orario eh, di lavoro come sono, è già stato. È stato sperimentato in tanti altri eh, paesi. Ecco, tutti i paesi membri dell'Unione Europea hanno anche sottoscritto una dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di intelligenza artificiale nel 2018 e da questo punto di vista... All'interno di questo piano di azioni, anche coordinato per eh, promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, eh, anche ovviamente eh, legato alla blockchain, eventualmente ci stiamo eh, muovendo all'interno di questa eh, proposta di delibera. L'obiettivo è formulare degli indirizzi alla Giunta e quindi poi all'amministrazione capitolina per dare un principio molto semplice, quello di avviare quindi non di farlo domani mattina ma di avviare un processo che veda come obiettivo l'integrale automatizzazione dei processi, dei procedimenti e servizi ove possibile ovviamente perché esistono anche dei servizi e degli strumenti che non, sono, eh, non possono essere oggetto di automatizzazione, come ho detto prima la premessa diciamo, eh, era eh, dovuta, e, anche mediante sponsorizzazioni, anche attraverso eh, partenariati pubblico privati, su questo abbiamo presentato anche degli emendamenti, e abbiamo identificato alcuni ambiti di applicazione cioè da dove vogliamo partire eh, prevalentemente per poter sviluppare queste nuove tecnologie che come abbiamo detto già all'interno del documento unico di programmazione di Roma Capitale quindi nella programmazione economica e, e di Roma Capitale già è previsto un obiettivo operativo su questo quindi andiamo a rinforzare quell'obiettivo cercando di dare una visione, un quadro di quelli che sono gli ambiti all'interno dei quali l'amministrazione potrebbe avviare questa sperimentazione e gli ambiti sono i seguenti organizzazione interna dell'ente eh, rapporti con il cittadino eh, sicurezza urbana Accertamenti e controlli dell'ente nell'ambito delle risorse economiche e tributarie, ma anche governo del territorio, monitoraggio e tutela ambientale, sviluppo economico, commercio, cultura e turismo e mobilità e trasporti. Sono degli ambiti che abbiamo identificato eh, e accorpato tra di loro, ma eh, va detto che tra i primi, insomma, i primi quattro riguardano effettivamente l'efficientamento della macchina amministrativa. Parliamo dell'organizzazione interna dell'ente e nei rapporti anche col cittadino. Questo per semplificare. Eh, l'attività la, eh, la, anche lavorativa eh, delle, delle, della pubblica amministrazione pensiamo soltanto a cosa oggi può essere utile anche con la blockchain o con gli smart contract nell'ambito delle, delle, de, delle varie attività che insomma, si stanno sviluppando. Anche sul tema della sicurezza urbana, che è un elemento molto importante, con tutti quei limiti che queste tecnologie ovviamente possono avere e ovviamente sempre nel rispetto delle persone, e anche il tema dell'accertamento e dei controlli interni. Quindi riuscire a fare in modo, anche su questo va detto che nel documento unico di programmazione, è stato inserito anche con appunto, un emendamento dell'Aula, un obiettivo che vede l'estensione, eh, se la possiamo così qualificare, della strategia sull'agenda digitale eh, anche alle società partecipate, eh, perché eh, a, mio avviso, a nostro avviso, le piattaforme di Roma Capitale e delle sue società partecipate devono potersi parlare e, ovviamente per far parlare le piattaforme prima vanno fatte parlare le persone e poi bisogna far parlare le piattaforme e, e probabilmente è più facile fare la seconda tante volte che fare la prima ma sicuramente eh, ciò ovviamente non, non, non ci può eh, limitare a portare avanti questo tipo di attività, eh, sono state fatte anche su questo delle sedute di commissione sul tema anche del sistema unico di segnalazioni per esempio che vedono diciamo, una corrispondenza potrebbero vedere quindi una corrispondenza con i vari sistemi di segnalazione anche delle altre società partecipate ad esempio eh, nell'ambito di AMA che eh, ripeto non non, siamo, non è questo l'oggetto della eh, la discussione però per far capire all'interno di quale quadro eh, giuridico e tecnologico ci stiamo, ci stiamo muovendo quindi eh, ci sono state anche eh, l'amministrazione eh, nazionale insomma e il ministero hanno adottato nel corso del tempo anche delle è un libro bianco sull'intelligenza artificiale, che anche questo era stato oggetto di una seduta di commissione, erano state eh, alla presenza eh, ovviamente sempre del Dipartimento della di trasformazione digitale, che ringrazio perché la, a mio l'attività che viene portata avanti e che è stata data dall'inizio di questa consigliatura ha trovato anche eh, delle, delle persone all'interno dell'amministrazione che, come sappiamo, eh, spesso ha delle difficoltà di personale, quindi non lo, non lo nascondo però veramente una grande energia per riuscire a portare avanti questa trasformazione, che tra l'altro è di legge, perché il codice dell'amministrazione digitale è stato eh, diciamo, approvato per la prima volta nel 2005. Quindi, già le leggi nazionali prevedono che le amministrazioni pubbliche siano eh, digitalizzate, che possano funzionare anche con dei perimetri attraverso algoritmi e quindi... Ovviamente, questo va fatto all'interno di un percorso diciamo, condiviso senza eh, come dire, velocizzare troppo e soprattutto studiando eh, chiaramente quelli che sono gli impatti di questi sistemi all'interno dell'amministrazione. E tant'è che all'interno delle linee guida, eh, nelle raccomandazioni per l'utilizzo sostenibile e responsabile dell'intelligenza artificiale, vengono anche lì individuati una serie di ambiti, appunto quello dei rapporti dei cittadini, nel quel caso parlava anche del pubblico impiego del sistema giudiziario ma anche mobilità trasporti sistema tributario e monitoraggio ambientale quindi come dire noi abbiamo cercato di prendere il frutto del lavoro e delle, eh, delle norme che in questo momento a livello sovranazionale e a livello nazionale o comunque di linee guida di soft law stanno comunque portando avanti e stanno influenzando quindi le amministrazioni locali e cercando di fare in modo che le amministrazioni possano promuovere questo passaggio anche di mentalità eh, di lavoro e, e soprattutto anche organizzativa perché l'obiettivo finale è fare in modo che l'amministrazione possa essere sicuramente più efficiente ma eh, che il cittadino possa avere più velocemente e, e con più semplicità, e quindi sicuramente una città a misura d'uomo, eh, eh, i servizi e eh, ovviamente quei provvedimenti che l'amministrazione deve adottare. Quindi, concludendo, Presidente, eh, questa si tratta di una, eh, è una delibera che sicuramente può, può essere insomma, apprezzata, può essere non apprezzata. Non c'è mai stata una delibera di questo tipo all'interno dell'Assemblea Capitolina, non so se ce ne sono altre all'interno di altre amministrazioni locali, questo ovviamente è un primo passo che noi facciamo verso l'intelligenza artificiale. Grazie.